Mi sta per iniziare lo streaming, è iniziato, care amiche ed amici, avete qualche commento? Lasciatelo sotto. Mi sono avviato perché voglio fare il figo Ho appena finito di fare un live, e eh, diciamo per essere precisi, sono le 20:29, e, e vabbè, ho anche detto l'altro video che ho parlato dei vangeli: di quanti vangeli ci sono vangeli e vabbè eh, come dire adesso faccio quest'altro video mi raccomando se avete dei commentari lasciateli sotto e poi eh, se volete che i vostri amici ed amiche commentino mi raccomando condividete il video soprattutto intrufolatevi in qualche compleanno festicciola e eh, condividetelo o guardatelo insieme ad altri miei video vediamo un po tutte le sono state salvate poi vediamo un po sempre in common creative ormai I tag non li metto più perché eh, notizie politica ecco qua fatto anche le anteprime metto sempre le anteprime eh, però Po, eh, almeno a metto la descrizione forse toglierò la descrizione di molti miei video perché mi hanno messo in privato forzatamente un video perché gli ho messo dei tag nella descrizione e io ricarico sempre in licenza attribuzione di creative commons riutilizzo consentito quindi potete riutilizzare i miei video basta che citate il nome del canale il link del canale il nome e il link del video allora, passiamo al tema del giorno perché non ho tanto tempo. Allora, io già da prima delle elezioni, eh, infatti, mi sono fatto una grassa risata facendomi l'anteprima, facendo la foto di anteprima adesso sto cercando nella linea di tempo. E io, già quando si è votato, fatto un video eh, post elezioni comunali ditemi se secondo voi eh, voi mancano quattro giorni alle elezioni politiche del 2018 ecco qua vi lascio eh, il link che io io come come chi fa il video posso mi sembra postare. Quindi vi lascio il link qua. Ecco nel chat. Chi guarderà il video vedrà che comparirà il link del video che io già non metto tutti gli altri link perché altrimenti c'è da mettere un sacco, non so. Eh. Poste lezioni politiche Eh, mettiamo un altro qua link dei video che io ho fatto spiegando i risultati eh, qua un altro video se voi vedrete eh, se voi vedrete questo video eh, dovre dovreste vedere anche i commenti che lascio in chat eh, vediamo un po perché voglio iniziare subito la discussione intanto di link bombarda di link perché voglio che guardiate tutti i video nei quali io ho detto di affrontare gli stalker. Ecco qua anche questo qua delle elezioni in Venezuela e in Italia che faccio un parallelo. Come ci governa nei mass media. ecco adesso iniziamo a parlare ho messo fra i miei interventi nei chat che si vedranno guardando questo video tutti i link che appariranno, chi vorrà, vorrà guardare i miei video, perché io già ho già parlato in tutti quei video, ma anche in video anteriori di elezioni anteriori del 2013, 2014, 2015, 16 17 Ho parlato anche del 2018, le elezioni amministrative che ci sono state in concomitanza con quelle politiche. Ho parlato come in pratica, ma viviamo in democrazia. Mi sono chiesto in uno dei video che compariranno nel chat: perché al contrario di altri paesi come il Venezuela, dove se vai a votare contro il regime si uccidono, in Italia in pratica puoi usufruire del libero beneficio di andare a votare. Per esempio, gli italiani non vanno più a votare il referendum e manca il quorum. Per fortuna sono andati a votare salvare la costituzione eh, però non sono andati a votare il numero sufficiente come perché qualche partito raggiungesse la maggioranza assoluta in queste ultime elezioni politiche allora io lo dissi sin dall'inizio quanto tempo siamo stati ultimamente in italia con un governo tecnico dietro l'altro che poi vincevano e c'erano dei rimpasti interni L'ETA, non so se ha vinto le elezioni chi l'ha messo renzi chi l'ha messo come ci è andato a finire ma dopo monti eh, è arrivato eh, avrebbe vinto bersani poi è arrivato Leta, eh, poi matteo renzi io lo dicevo che se non si raggiungeva la maggioranza o una coalizione salda Oppure un partito politico o movimento da solo non raggiungeva la maggioranza si sarebbe andati a un governo tecnico che eh, sarebbe stato di nuovo incaricato di fare una nuova legge elettorale. Ma in questo caso, il governo tecnico è un rimpasto di vecchi politici che già stanno a invecchiare quelli di Salvini e quelli di Di Maio perché il potere logora, come diceva Giulio Andreotti, che lui se ne intendeva. E mi fa ricordare i tempi della mia infanzia quando da bambino ascoltavo nei telegiornali di tutti i vari governi Moro Andreotti che si succedevano, si rimpastavano, duravano addirittura meno di un anno, e eh, ultimamente Mattarella ha detto che bisognava fare un governo non tecnico ma politico eh, di unità nazionale o qualcosa del genere. Un po' come se ne uscì Andreotti con il suo governo appena ammazzarono eh, Aldo Moro che doveva essere di apacificazione nazionale. Poi, dopo vari intenti, fece il sesta partito, si ritirò un partito, rimane se il penta partito fino al 92 che scoppiò il bubone di mani pulite Tangentopoli. Quindi la storia si ripete in Italia, c'è il gatto pardo, tutto si ricicla, cambiano soltanto il nome dei partiti e non più di tanto i protagonisti politici perché ci abbiamo una casta di amministratori dirigenti e burocrati in italia che hanno un'età promedio di 70 anni e che nessuno ha scelto nessuno ha votato mai e appartengono a enti privati capite enti privati allora noi chi votiamo votiamo soltanto il lato manifesto della politica votiamo il lato a votiamo il lato della medaglia che possiamo vedere ma il lato scuro della luna il lato scuro della luna politica italiana quello non lo vedremo mai purtroppo ahimè e, e voglio dire chi di noi può veramente dire che cosa succederà domani perché non si è fatto il governo o si vuole cambiare il ministro dell'economia per salvare lo spread. Allora, in me mi viene un, un dubbio da una parte, bisogna rispettare la legalità del voto, quindi bisogna fare quello che gli elettori chiedono, quello che abbiamo chiesto. Tutti noi, non importa perché abbiamo votato, ma si devono rispettare le regole del gioco dall'altra parte, è anche vero che invece il timore. Che se i mercati dispoticamente ci levano le inversioni dalla nostra borsa a che moneta andare già costerebbe miliardi di euro stampare la nuova moneta e poi a meno che non adottassimo il dollaro come ha fatto ecuador mi sembra o costa Rica, e poi dovremmo rivedere Ogni volta che in un paese la moneta scende si svalorizza scende di valore per esempio chi paga un mutuo ipotecario il prezzo in dollari o in euro è sempre lo stesso ma quando la moneta locale di un paese che ha inflazione scende di valore il mutuo in cui, in cui, espresso in quella moneta sale eh, è sempre uguale in euro o in dollari ma nella moneta locale scende quindi che succede che le persone che in italia hanno grandi guadagni magari guadagni dall'estero in euro o in dollari non ne saranno eh, risentite perché continueranno a guadagnare quello che serve per pagarsi il mutuo della casa un industriale che si è comprato la seconda casa e guadagna soldi dall'estero lui sempre paga la stessa cifra in dollari ma se noi usciamo dall'euro e la lira inizia a svalorizzarsi, a svalorizzarsi, a svalorizzarsi e tu hai comprato un appartamento col mutuo, in dollari il prezzo dell'appartamento sarà sempre lo stesso, ma in lire no, perché inizia a scendere, a scendere, a scendere, a scendere, a scendere anche nei confronti dell'euro e quindi tu guadagnerai sempre meno lire. Non è che guadagnerai più lire o le stesse. L'economia scenderà giù, già non aumentano gli stipendi e le pensioni perché c'è deflazione in Italia. Ma se la lira dovesse cadere in picchiata, la nuova lira, eh, che si farà? E tu mi dici, voi mi direte, ma ci sono dei paesi che hanno un'economia forte e non sono mai entrati nell'euro, ecco il fatto finlandia mi sembra danimarca ci sono paesi come la svizzera che matteo renzi si è sbagliato ha detto la svizzera è un esempio di successo europeo ma nell'euro non c'è mai entrata ma la svizzera è già forte di suo molti credono che la svizzera sia il toblerone l'orologio il cortellino multiuso svizzero le banche con i bottini di guerra tedeschi, ma Mario Circello ci può spiegare invece il numero di, di industrie che c'è in Svizzera, del settore eh, agronomico e gastronomico, ma anche industria pesante, nanotecnologia e soprattutto il numero di patentamenti che si fanno, di brevetti che si fanno in Svizzera. È impressionante quasi più che in giappone ecco perché la svizzera compete per le nanotecnologie con l'olanda la svezia il giappone la cina gli stati uniti la russia l'india forse anche il brasile l'italia no l'italia non ha un'economia un forte anzi si è andata decentralizzando l'industria italiana e delocalizzando e alla fine se uno vuole continuare a lavorare per un'industria italiana, ti dicono: beh, noi ci siamo delocalizzati localizzati in Sud America perché costa di meno o in Africa. Se tu vuoi continuare a lavorare con noi, delocalizzati, eh, cioè vieni a lavorare anche te dove abbiamo una filiale quindi ti pagano come un nativo del luogo non è che ti continuano a pagare come ti pagherebbero in italia perché in italia ti mettono in cassa integrazione quindi ti pagano meno ma dislocando l'industria in africa tu vuoi continuare a lavorare per quell'industria e ti pagano come un operaio africano perché ti devi dislocare in africa e non è che ti pagano come un operaio italiano in africa con la trasferta e tutto quindi in italia non abbiamo una forte industria non siamo la germania la germania se vuole da un momento un altro esce dall'euro dalla zona euro l'italia non lo può fare quindi io l'avevo predetto perché già ci aumentano le tasse ci aumentano tutto che non sanno da dove prendere i soldi per, perché l'italia non vada in bancarotta, perché prima o poi va in bancarotta da dopo mani pulite tangentopoli i politici continuano a rubare più che mai ci sono quanti arresti ci sono stati ultimamente ecco eh, migliaia vi ricordate della festa nella quale erano vestiti da antichi romani e da porci che hanno fatto a roma ebbene ma anche umberto bossi che ha ristrutturato il balcone di casa ma anche il cardinale bertone eh, tarciso bertone che ha ristrutturato l'attico un po più lussuoso del suo palazzo che c'è anche la cappella privata umberto bossi con i soldi della lega bertone se non mi sbaglio con i soldi del bambino gesù non vorrei sbagliarmi poi a quest'ora Capito? Processo per l'attico di Bertone, condannato un anno, l'ex presidente la pena sospesa. Eh? Processato per l'attico di Bertone, condannato un anno, l'ex presidente del Bambino Gesù. La colpa è del presidente del Bambino Gesù. Un anno gli hanno sospeso la pena. Ma Bertone, i giudici i vaticani figo una pena ridotta e la sospensione per giuseppe profitti adesso massimo spina ex tesoriere dell'ospedale ha eh. ah, assolto perdono i giudici vaticani infliggono una pena ridotta e la sospensione per giuseppe profitti assolto massimo spina assolto massimo spina assolto ex tesoriere dell'ospedale vabbè ma l'ospedale bambino gesù stava a roma non dentro il vaticano ed è il tribunale del vaticano a sentenziare la pena che significa hanno proprietà fuori dal vaticano hanno edifici ospedali fuori dal vaticano dovrebbe essere stato un tribunale laico romano a giudicare queste manovre E invece no è stato l'attico del cardinale bertone ecco qua andate a vedervi eh, questo vi lascio la nota qua eh, guarda giusto giusto andatevi a vedere bertone invece si è sfilato dalle accuse affermando di non essere al corrente dell'origine dei fondi usati per la ristrutturazione impegnandosi a elargire comunque una donazione volontaria di 150 euro alla fondazione bambino gesù e derubricando le polemiche sul lusso della sua dimora il cardinale in una lettera al giornale cita che lo aveva avuto come arcivescovo in una lettera al giornale di Ucissano di genova città che lo aveva avuto come arcivescovo ha pure affermato di aver versato dal proprio conto i soldi per i lavori edili, ho pagato con i miei risparmi. Ha affermato per un appartamento non mio che resterà rinnovato a disposizione del Vaticano. Come risulta da documentazione, ha versato dal mio conto al governatorato circa 300 euro. Un passaggio che, rispetto al documentato sborso da parte del Bambino Gesù, ha alimentato il sospetto di un doppio compenso l'impresa senza che dal processo sia arrivata luce sulla questione capito e quindi andatevi a leggere il link e cercate in internet io ho cercato solo così e adesso eh, però tanto il cardinale bertone come umberto bossi come direbbe il grande mike buongiorno ai ai ai cardinale bertone eh, ai ai ai eh, cardinale eh, si sì, cardinale cardinale bertone ai ai, ai ai ai umberto bossi leghista tutti e due mi siete caduti sull'attico e eh, ai ai ai ma come si può ma come si può dico io cadere sull'attico è veramente Sarà che le mattonelle erano bagnate, e sdrucciole e sono scivolati? Ma come si può cadere sull'attico? Ma dico io: e, e... Allegria, e... Bertone. E... Mi ricorda Bertone, Bertoldino e Cagasenno? E narciso bertone e umberto bossi tutti e due caduti sull'attico e, e non si sono fatti male per fortuna non si sono fatti male ma sono caduti sull'attico ma ve ne rendete conto comunque tornando a noi come diceva benito mussolini già ve l'avevo detto non sono un veggente chi oh, a meglio gli occhi ti dirò la verità uh. no niente di quelle scemate no non c'è un veggente non uso il salvagente sono come la gente io vi avevo detto che si sarebbe arrivati a elezioni anticipate attraverso un governo tecnico. Con questo governo tecnico, riprendendo il filo del discorso, sarà fatto da vecchi politici o politici riciclati. Faranno davvero una nuova legge elettorale? Ci riusciranno almeno in due anni? Perché l'altro governo tecnico, quello di Monti, non ci è riuscito a fare la legge elettorale in due anni hanno fatto altri governicchi per fare la legge elettorale, facevano dei pasticci delle porcate. Tanto è vero che la legge elettorale è riuscita così: porca, che adesso abbiamo votato. Non so se in marzo, e non è uscito nulla dalle urne perché nessuno ha accettato, cioè tutti dovevano fare una coalizione con qualcuno perché nessuno aveva la maggioranza assoluta dei voti i cittadini non aiutano perché non vanno a votare perché non si fidano più della politica allora eh, se vincevano questi vecchi politici facevano magari loro una nuova legge elettorale sarebbe stata una nuova legge elettorale fatta da vecchi politici o da nuovi politici non si sa perché di maio e, e matteo renzi no di maio e matteo salvini eh, renzi è riciclato di, di maio e matteo salvini sarebbero stati i nuovi protagonisti della politica avrebbero forse fatto una nuova legge elettorale per avere una nuova legge elettorale bisognerebbe avere una nuova classe politica invece adesso fanno il rimpasto fanno un governo tecnico lo chiamano di unità nazionale o di intesa di larghe intese vabbè sempre un governo tecnico perché i governi tecnici non sono governi tecnici fatti da tecnici eh, saranno economisti avranno lavorato per qualche banca o per qualche fondo monetario però in realtà li mettono i partiti quindi sono governi politici governi che non sono votati dalla gente dovrebbero chiamarli non governi tecnici e quindi di conseguenza adesso che si farà questo governo che nessuno ha votato farà una nuova legge elettorale e di nuovo ci troveremo capo a 12 perché questa nuova legge elettorale sarà di nuovo una porcata che nessuno vorrà eh, che non porterà da nessuna parte e nessuno vorrà come la vecchia che la volevano già modificare strada facendo troppo tardi perché già si doveva andare a votare allora sì, ci ritroveremo di nuovo in questo stallo cioè ormai l'italia si sta avitando in questo ciclo involutivo sta cadendo in spirale verso il basso la politica perché eh, non si formano delle maggioranze stabili ma è già successo nel passato nel eh, dal 92 in poi che il, il polo di destra che ancora non si chiamava pdl è stato fatto cadere da umberto bossi nel 94 poi prodi è stato fatto cadere prima da bertinotti e poi da mastella poi ha fatto cadere ultimamente il governo di silvio berlusconi e fini ma le volte che i governi sono stati fatti cadere negli anni 70 eh, i governi moro i governi andreotti Eccetera, da proprio dalle coalizioni interne dei partiti che volevano andare a votare, quindi facevano cadere, toglievano la fiducia al proprio partito o alla maggioranza di governo per vincere gli alleati ai loro stessi alleati. La storia dell'Italia si ripete da, da più di sei, 50 anni. Quindi io l'avevo predetto che si sarebbe andati comunque, quale fosse stato il risultato delle elezioni, a le elezioni anticipate attraverso un governo tecnico responsabile di una nuova legge elettorale adesso questa nuova legge orale legge elettorale non avranno tempo di farla in due anni perché la bocceranno faranno posizione quello che vuoi allora prenderanno tutte le vecchie leggi elettorali tanto della prima come della seconda repubblica come eventualmente di questa terza repubblica preannunciata da Di Maio, ma che ancora non è nata perché non si è fatto il governo, quindi è stata abortata questa terza repubblica. Prenderanno il porcellum, l'italicum, il rossatellum, eh, prenderanno le leggi elettorali degli anni 70, 80, 90 del 2000-2010, faranno un blend, una mischia. Ogni partito tirerà la corda dalla sua parte la fune dalla sua parte tirerà acqua il suo mulino perché eh, se una legge la propone un partito l'avversario la boccia se una legge la propone eh, o la modifica un altro partito il suo avversario la boccia poi se quel partito che bocciava la legge si allea con l'aleato di quell'altro partito che la proponeva che è diventato nemico di quel partito la propone lui cioè La stessa riforma costituzionale che voleva Silvio Berlusconi la bocciava la sinistra. E Benigni parlava che la più bella seduta della Costituzione italiana che non andava cambiata. Poi, quando è toccato al PD poter cambiare la Costituzione della Repubblica Italiana, che stava al governo, ha proposto la stessa modificazione eh, senza proporre nulla di diverso allora benigni ha fatto un'introduzione alla più bella se che è stato trasmesso integralmente di nuovo dalla rai dicendo che anche se la più bella si può modificare cioè eh, per il pd già andava bene modificare alla stessa maniera che voleva berlusconi la legge elettorale perché non era più il non era più forza italia a proporre la modificazione della legge elettorale ma era il pd ci troviamo un paese i cui partiti politici le cui coalizioni politiche e i cui politici sono disfunzionali all'equilibrio politico italiano. Non come in altri paesi, lo sapevate voi che il programma economico e politico del Giappone degli anni 70, che conobbe il boom industriale, già era stato disegnato negli anni a inizio secolo, a inizio novecento e soltanto la la prima e la seconda guerra mondiale furono un ostacolo alla realizzazione dello sviluppo economico e industriale del Giappone, e fino adesso i vari partiti politici, anche se si fanno la guerra fra di loro in Giappone, eh, hanno un senso di continuità nell'andamento politico, tutti continuano eh, nella stessa direzione, anche in Germania c'è un'alternanza politica. Ma i politici vanno tutti nella stessa direzione, anche se cambia la forma nella quale operano. L'Italia è uno dei pochi paesi dove nella stessa maggioranza di governo hanno dei così differenti che una volta fanno una cosa, una, una volta fanno un'altra. Poi quando cambia maggioranza di governo, quando cambiano i partiti alla maggioranza, fanno un Altra cosa dis, disfano coi piedi quello che hanno fatto gli altri con le mani e loro fanno qualsiasi altra cosa, per quello in Italia non si è avanzato dagli anni 90, Berlusconi Prodi Prodi, Berlusconi Berlusconi Prodi, uno disfaceva quello che l'altro faceva, e viceversa. E, e non so chi sia stato peggio o chi sia stato meglio, però non si può fare così una volta che si intraprende una direzione bisogna andare avanti per quella direzione capito e invece in italia non abbiamo un senso di continuità i politici credono di essere migliori degli altri e allora ogni volta che vanno al potere disfano quello che gli altri hanno fatto e adesso con le leggi elettorali è lo stesso Tutti vogliono la propria legge elettorale tutti vogliono arrivare primi tutti vogliono essere più intelligenti dare il loro apporto ma se ne fregano di lavorare insieme agli altri non come eh, la costituzione della repubblica italiana nata dal dopoguerra che è stata fatta da tutti i politici e da tutti i partiti politici hanno lavorato insieme giorgio almirante eh, del movimento sociale italiano e enrico berlinguer del partito comunista italiano immaginatevi voi persone più diametralmente opposte e differenti di giorgio Almirante e di enrico berlinguer non si potevano trovare in italia ideologicamente erano inconciliabili eppure hanno lavorato insieme per fare la costituzione della repubblica italiana al giorno d'oggi non si riescono a a mettere d'accordo i politici che abbiamo che di ideologico hanno poco o nulla che non mi vengano a dire che i politici italiani oggigiorno seguono un'ideologia o un'altra non hanno ideologia non hanno un programma non hanno un programma di politica nazionale o estero non hanno un programma di, di, di economia eh, non hanno nulla sono dei demagoghi dei populisti fanno il verso alla gente dicendo quello che la gente vuole ascoltare che si atteggiano come persone del popolo quando guadagnano degli stipendi da faraoni ha capito eh, non hanno nulla eh, vivono giorno per giorno proponendo quello che gli può salvare eh, fare uscire davanti eh, a rotta di collo eh, veramente se lo spread adesso domani sale a 700 tutti escono a dire qualcosa ma nessuno che ha avuto per tempo un programma per evitarlo non hanno un programma per evitare le cose non hanno un programma per nulla e ogni volta che c'è un, un, uh, un avvenimento escono fuori e opinano no bisogna fare così non bisogna fare così. gli altri sbagliano soprattutto i politici italiani in campagna elettorale stanno sempre e soprattutto parlano in negativo nel senso che dicono tutto quello che sbagliano gli altri che non ci azzeccano che dicono male ma loro non presentano nessun programma che vogliono fare loro che pensano loro che dicono per il futuro non dicono nulla non pensano nulla non programmano niente non ci offrono nulla solo dei messaggi emozionali che colpiscono l'elettorato nella pancia e, e, e allora Qua, a situazione fatta, è il governo che sbaglia e gli altri dicono al governo, no, ma veramente non si può fare nulla perché l'eredità che ci hanno lasciato questi altri qua. Cioè, vi rendete conto che ci prendono per dei cretini, per dei fessi, eh, con il gioco de, dei due, no? Che uno ti picchia, no, è stato lui, no, è stato l'altro, guarda, non lo picchiare, intanto ti picchia te il secondo, il primo, no, scansati che lo picchio e ti picchia te. E poi magari ti, ti derubano e, e tu rimani come il terzo incomodo, il terzo scemo. Quindi i politici si litigano tra di loro, no, è, è l'eredità che ci hanno lasciato loro che adesso noi dobbiamo riparare tutti i danni che hanno fatto al paese. No, siete voi che non sapete governare, ma prima c'eravate voi. Sì, ma prima ancora siete venuti voi al governo e noi non potevamo fare molto perché prima che noi vi governassimo, avete governato voi e adesso siete ritornati al governo colpandoci a noi no ma prima di noi e prima che voi governate voi c'erano i vostri alleati e così nessuno eh, si prende la responsabilità prendono la palla al balzo e la ributtano la rigettano e, è un po come la medicina se non fai medicina preventiva i mali poi sono difficili da curare soprattutto se sono di una gravità estrema in Italia non si fa medicina preventiva nella politica, nella politica estera, nella politica interna, nella politica regionale, nella politica urbana cittadina. Eh, non si fa medicina nell'economia, medicina preventiva nell'economia. Quindi è un loop continuo come cellulari che si riavviano, si riavviano, si riavviano all'infinito. Se non si sistema il sistema operativo del cellulare riavvirea all'infinito a meno che tu non pigli il cellulare e lo butti via e ne compri uno nuovo ecco bisogna cambiare il sistema operativo elettorale e bisogna rinnovare la classe dirigente politica italiana oltre a coscientizzarsi meglio tutti noi però io l'avevo previsto in molti miei video che siamo arrivati a, elezioni, a un governo tecnico e eventuali elezioni anticipate perché non si sa quanto durerà questo governo tecnico se riuscirà a fare una nuova legge elettorale se non sarà un pasticcio già come è stato il rossatellum il porcellum l'italicum e chissà quanti altri e eh, mi sembra rossatellum per rossi bindi e quindi a elezioni anticipate che ci costeranno dei soldi inutilmente. Perché se si farà un altro pasticcio di legge elettorale si riandrà di nuovo a votare. Ma forse questo governo tecnico, non potendo fare una nuova legge elettorale, farà venire un altro governo tecnico. O si perpetuerà più di due anni. Comunque, mi raccomando, vorrei sapere la vostra opinione al rispetto Opinate, lasciate il commentario qui sotto, condividete questo video, andatelo a vedere a casa di parenti, familiari, amici, in modo che anche loro possano opinare qui sotto questo video. Fatemi sapere se si arriverà a un governo tecnico, se si ci saranno elezioni anticipate, come sarà, eh, quanto durerà il governo tecnico, se riusciranno a fare una legge elettorale decente. O se si ripeterà tutto da capo ma un consiglio che vi do innanzitutto di andare sempre a votare perché altrimenti non ci sarà nessuna maggioranza di governo stabile e quindi ci saranno sempre governi tecnici secondo prima o poi vi consiglierò dei video ma guardate i miei video ce ne sono tanti condivideteli e fateli commentare commentateli e dategli like eh, e poi mi raccomando io nello spazio dei messaggi chat ho lasciato delle delle note soprattutto dei link i miei video sono in licenza attribuzione di creative commons riutilizzo consentito potrete riutilizzare i miei video a patto che citate il canale il link del canale il titolo o i titoli dei video e il link o i link dei video e potrete utilizzare parti dei miei video o per intero potrete caricare i miei video nei vostri canali oppure eh, frammenti dei miei video o farci degli degli assemblaggi con i miei video eh, parti dei miei video oppure per intero scegliete voi ne ho più di 820 aiutatemi a raggiungere la monetizzazione vi ringrazio di tutto perché se no mi ripeto di nuovo, questo è il mio secondo live oggi. Vi lascio, arrivederci, e grazie, grazie di avermi seguito. Qui ormai, eh, come dire, sono le 21.09. Vi lascio, sono stanco. Ciao ciao, ho iniziato alle 20 e passa, adesso andrò è tardi a cenare. Vorrò fare qualche tutorial di gastronomia casareccia cucinando. Ve ne ho fatto nel passato. Cercate i miei video nelle liste di riproduzione e soprattutto nella cartella di riproduzione del mio canale video. Quelli più recenti, quelli più vecchi, quelli più visti. Fate un po' voi, commentateli per farmi sapere cosa ne pensate. Se vi piacciono dategli like andate a casa di un qualche vostro amico parente familiare conoscente a guardarli il luogo di lavoro eccetera grazie di avermi seguito ciao se non mi dilungo giù per il tubo grande grande a te per il tubo come va non avevo visto che c'era un tuo commentario allora che faccio eh, guarda, ti devo giù per il tubo mi spiace rivediti il video se puoi guarda i miei video oggi ne ho fatto un altro di live eh, fammi sapere quello che pensi di quello che ho appena finito di dire eh, non posso ripetertelo perché altrimenti poi annoierei un sacco di gente e quindi giù per il tubo grande di avermi visto tu eh, ti saluto eh, e ci risentiamo magari passo per il tuo canale fammi sapere quello che pensi di questo video lascia dei commentari qualche, che idee hai rispetto a, a un governo tecnico elezioni anticipate che già stanno nell'orizzonte delle possibilità certe che abbiamo nella politica italiana che è molto incerta e grazie per il tuo apprezzamento vorrei sapere e pensi degli altri miei video giù per il tubo aspetto i tuoi commentari con ansia ciao